Gianni Morandi, d'amore d'autore, il nuovo album esce il 17 novembre. Gianni Morandi, d'amore d'autore, il nuovo album esce il 17 novembre. DMRO do lunedì 28 agosto 2017. D'amore d'autore, il nuovo album di Gianni Morandi, uscirà il 16 novembre 2017 il giorno dopo nei negozi. E parte anche il tour. D'amore d'autore, a 4 anni di distanza da Bisogna Vivere, Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti d'autore. Il quarantesimo album di inediti dell'eclettico artista di Mondi d'Oro avrà come filo conduttore l'amore. D'amore d'autore uscirà sui tunis dalla sera del 16 novembre 2017 e in tutti i negozi dal 17 novembre per Sony Music. Gianni Morandi. D'Amore d'Autore tracklist in attesa di ufficializzazione. Gianni Morandi, D'Amore d'Autore Tour 2018. Gianni Morandi porterà i nuovi brani in giro per l'Italia nei più importanti palasport con il Gianni Morandi Tour 2018 D'Amore d'Autore. La prima tappa sarà al Rimini RDS Stadium il 24 febbraio. I biglietti del tour sono in vendita dalle 16 di oggi, lunedì 28 agosto, alle 1500 di martedì 29 agosto sulla pagina Facebook ufficiale di Gianni Morandi. Successivamente i biglietti saranno disponibili sul circuito www.techetone.it, dalle 16 del 29 agosto, e nei punti vendita e presso le prevendite abituali, dalle 16 dell'1 settembre. Di seguito le prime date annunciate del tour, prodotto da F.P. Gruppe Riserva Rossa, in collaborazione con Mormora Music. 2402 Rimini RDS Stadium. 2602 Montichiari, BS, Pala George. 2802 Conegliano, TV, Zoppa Sarena. 0203 Genova RDS Stadium. 0303 Torino, Pala Alpitur. 0503 Firenze Mandela Forum. 1003 Roma, Pala L'Ottomatica. 1203 Boli, SA, Pala Sele. 1503 Reggio Calabria, Pala Sport. 1703 Acireale, CT, Pala Art Hotel 1903 Bari, Pala Florio. 2103 Ancona Palla Prometeo. 2203 Padova Chioene Arena. 2403 Bologna Unipol Arena. 2803 Milano Mediolanum Forum.